Ciao a tutti ragazzi, come è Forte Buongiori Parla, benvenuti in Video su Fortnite. Oggi ragazzi molto veloci, la challenge di oggi che mi sono imposto è quella di non dire mai questa parola che vedete a schermo all'interno del video Se la dico, il video finisce Vi ricordo di mettere like e di iscrivervi nello shop sempre il codice creatore Fortu Vi lascio al game Ho scelto proprio questa parola perché ragazzi io mi sono accorto che durante le live nei video la spammo come se fosse veramente acqua di continuo Quindi sarà molto figo provare a non dirla Il mio obiettivo principale è vincere... Più che pensare alla challenge, ma comunque dobbiamo stare attenti anche a quello. Vi invito anche a voi a scrivere magari una challenge nei commenti e di vedere, ragazzi, come ce la caviamo. Andiamo. Allora, uh, perfetto. Mi Oh, oh, eh, fre fre fre fre fre, con calma. Veramente, cazzo. Eh, vabbè, se sì, ciao Allora, come prima arma, il tac a me non spiace proprio. Aspettate, devo stare attento. Bello, ok, guys. La... Che palle! Cristo, ho sfondato il controllo.